Ascoltati, la vita non è un esame, un esame non è la vita, quest'esame te lo ricorderai per la vita, la stessa che ogni giorno ti ricorda, che qualsiasi notte aspetta il suo sole. Siamo, siamo così legati a chi siamo da avere paura della stessa ombra dei ricordi, siamo l'universo. Se non ti basta vaffanculo E pace intera agli esseri che non hanno bisogno di volontà Piove e non mi bagno Le gocce sfumano prima di toccare la mia pelle Sei tu a bagnarti Sei tu ad aver preso il mio posto Sei tu a vestire la mia nudità Alluvionato. Mi scoppia la testa Gli argini della mente non hanno retto Il fiume pensiero è straipato Ci sono tracce di te nell'anima C'è un sorriso laggiù Non posso permettermi illusioni con te Sei figlia della natura Non ho diritti sui tuoi respiri Posso solo sottostare ai tuoi giochi geometrici Fino all'istante che mi concedi di parteciparti accanto scienze naturali tu sei la natura io un camaleonte cambio colore con i tuoi sguardi modello 730 la sfortuna mi ha lasciato quel giorno che dura ancora la possibilità di conoscerti QUADRO una conchiglia all'orecchio e sento l'eco dell'andare e venire dei tuoi passi un binocolo agli occhi e vedo la scia della nave che porta il tuo nome una goccia di fragola in bocca e a sapor quel bacio mai dato vento di terra e respiro il tuo affondo nella sabbia e creo costelli nella mia mente principessa a quanti hai spiegato la mia presenza quanto ancora dovrai spiegarla a te stessa la natura si è convinta prima di noi e perché lasciamoli al mare e troveranno senso gabbia invisibile una gabbia che non si vede il doppio pesante che se ne parli se peso per matto una gabbia compagna, la tua, la tua unica amica, quando il mondo gira al contrario. Eppure sei lì. Esiste una distanza non fatta di chilometri, una lontananza tenuta a bada dalle situazioni, che se sei lì a due passi il mio respiro non ti raggiunge perché solo sfiorare ti può creare sbalzi di cuore. Un tuo imbarazzo è come un reato e non c'è sentenza è in grado di pagarne il prezzo. Grazie, ciao ciao.